Allora, io prendo una breve introduzione, sì. diciamo, del, uh, del contesto in cui questo libro arriva uh, in Italia, nel mercato librario italiano. Uh, arriva uh, grazie alla, uh, alla buona volontà e allo sforzo di un uh, editore piemontese, Nero uh, Bianco, un editore di puneo che ha accolto la proposta di tradurre questo, questo testo dall'inglese, che in, in lingua originale si intitola Warder's Return eh, ed è uscito qualche anno fa, ma noi abbiamo pensato che un libro del genere rimanga attuale nel tempo, di fatto questo mi sembra confermato, purtroppo proprio perché in concomitanza con l'uscita della edizione italiana ha scoppiato un conflitto che nessuno si sarebbe mai aspettato ehm, e che è particolarmente brutale. Quindi, pensiamo che il discorso sul trauma di guerra sia, continua ad essere sempre molto attuale, è purtroppo sottostimato perché c'è un po' l'idea che i traumi di guerra riguardino soltanto i combattenti o chi vive e subisce la guerra direttamente nelle zone di conflitto. Uh, in realtà questo libro poi vedremo più tardi mostra che non è precisamente così. Comunque, tornando ancora al, al modo in cui questo libro appunto arriva in Italia, lo sforzo del, uh, de, de, dell'editore nero più bianco è stato supportato gentilmente uh, da um, alcuni uh, enti eh, che hanno sostenuto questa impresa e li voglio immediatamente menzionare con un caloroso ringraziamento. Si tratta del eh, Terrino del al Fondo del Pane, un'associazione che ha inserito questo, questo progetto all'interno del loro progetto chiamato C'è sempre una stella per te e poi ci sono la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ecco, questo per far capire che è un progetto editoriale che incontra eh, favore a livelli differenti e in aree differenti, diciamo, anche del discorso pubblico. Questo ci fa molto piacere proprio perché è un tema che secondo noi deve entrare nel discorso pubblico. Eh, detto questo... Eh, anche da dire che alle spalle di questo libro eh, c'è una storia che coinvolge direttamente l'autore ed, Edward Tick, eh, noi traduttori, e, e quello che è il progetto della rivista eh, Close Encounters in World, eh, fondata eh, alcuni anni fa, che ha già pubblicato quattro numeri, e di cui siamo eh, editori, eh, diciamo, redattori, siamo Patrizia, io e Simona Tobia, ehm, e che è pubblicata dalla Fondazione Unito appunto un nome che, come vediamo, sta circolando e ritornando. Um, Edward Pick, eh, così come anche Enzo Ferrare, che ringraziamo per l'ospitalità qui al Sereno Regis, Edartic eh, fa parte del comitato editoriale della rivista, eh, che è una rivista appunto internazionale, una rivista scientifica, e eh, nel momento in cui decidemmo di pubblicare un numero, uno dei numeri eh, tematici della rivista specificamente sul problema del trauma post-Bellico, Um, Edward fu coinvolto e riversò una grande energia, un grande entusiasmo, una grande passione in quel numero. Ed è stato in quel momento, in quel frangente, che noi abbiamo capito che era importante diffondere il suo lavoro, la sua visione anche presso i lettori italiani, in maniera accessibile ad un pubblico più ampio che non necessariamente dovesse essere. In grado di leggere il libro in lingua originale e così abbiamo pensato di tradurre. Ehm, dove è stato come dire, inserito questo, questo libro dall'editore? L'editore ha trovato una collana che si intitola Le Zattere, eh, che come dire, è un po' ad hoc in questo caso, perché è una collana che ospita scritture di eh, fiction e non fiction. Ehm, dedicate all'uscire eh, all da tempi eh, tempestosi, da momenti tempestosi, da frangenti difficili della propria esperienza, attraverso la scrittura, attraverso eh, il raccontare storie. E noi abbiamo visto subito che questo libro di, di Edward Tick eh, è fortemente un tessuto di storie. Non si tratta di una raccolta di storie, eh, come potrebbe essere per esempio una raccolta di vicende di esperienze di storie di vita di veterani ma ehm, continuamente le storie e le testimonianze dei veterani con cui eh, Edward ha lavorato negli anni tornano compaiono ed emergono nella sua scrittura e diventano parte integrante del suo modo di raccontare ehm, e poi vedremo nel dettaglio che insomma il raccontare le storie è un, è un momento importante proprio della terapia post-traumatica. Um, diciamo che alla base della visione generale eh, del lavoro di Edward Tick c'è qualcosa che ci ha colpiti fin dall'inizio e che noi pensiamo di aver condiviso con lui anche nella ideazione del progetto della, della lista che ho menzionato prima. Um, cioè il fatto del valorizzare il senso dell'esperienza. Valorizzare il senso dell'esperienza eh, nei confronti di un tema come, come quello della guerra. La guerra è qualcosa che trascende ampiamente gli individui, soprattutto le guerre moderne, meccanizzate, altamente tecnologiche, dove molto spesso si perde apparentemente la dimensione umana del, del conflitto diretto, cioè, il senso proprio del confronto tra avversari, tra nemici. Um, per noi invece uh, della rivista il discorso dovrebbe incentrarsi sull'esperienza uh, dell'incontro, cioè in guerra si fanno incontri uh, e molto spesso questi incontri sono uh, assolutamente non scontati, assolutamente non banali, sono incontri materiali, concreti, con uh, altre popolazioni, con... Uh, um, con persone che altrimenti non si sarebbero forse mai viste eh, nell'arco nell di dell un'esistenza individuale. Fossero anche eh, semplicemente eh, persone di, di, di della propria stessa nazionalità, ma che vengono da regioni diverse, che parlano dialetti diversi, che hanno culture diverse. L'Italia ha una lunga storia no? di questi incontri, per esempio in Trincea durante la Grande Guerra. Uh, incontri con altri popoli, incontri con uh, altre realtà, altre culture, con la uh, dimensione della lontananza geografica e via dicendo. Uh, la base di questo, ovviamente, c'è anche, come dire, la trasportabilità delle storie, delle esperienze. ricordo um, una espressione famosa appunto di un uh, filosofo, Walter Benjamin, uh, che parlava del dello scambio di esperienza, cioè tornare da un posto lontano è ciò che innesca lo scambio di esperienze tra chi ha visto cose eh, diverse inusitate e chi a casa è rimasto eh, mantenendo invece la continuità della vita quotidiana. Il problema, e questo emerge fortemente dal libro di Erdassic, è che quando si torna dalla guerra non tutte le storie sono così facilmente scambiabili e non tutte le storie sono immediatamente recepibili. C'è un ostacolo di fondo, c'è una, una resistenza da vincere che è da entrambi i lati, sia dal lato di chi ha vissuto certe esperienze e trova difficile raccontarle a qualcuno che invece non ha la più pallida idea di che cosa significa essere in guerra. E c'è la resistenza di chi è rimasto a casa ehm, difficilmente immagina che cos'è quell'esperienza, qual è l'impatto della guerra, e in molti casi vorrebbe semplicemente che le persone che sono andate a combattere tornassero esattamente come erano prima. Il problema molto spesso è proprio qui: cioè che da un'esperienza come quella della guerra eh, non, eh, non, non si torna come, come si era prima, non è semplicemente un azzerare il l'orologio e tornare al punto di partenza. Eh, e questo ecco, è una cosa che secondo me è un valore fondamentale in questo libro. Eh, adesso vedremo come, come questo, questo aspetto viene trattato in, nella struttura del, del volume, nel, nel, nei temi che tratta. Io questo penso, penso che, che intanto puoi introdurlo un po' su questo discorso. Mm? Eh, sì, ehm... beh già vediamo che il titolo è molto significativo perché il titolo in italiano è Il ritorno dei guerrieri con un sottotitolo che dice Guarire l'anima dopo la guerra. Eh, noi siamo abituati a parlare di, di soldati che vanno in guerra nella nostra visione militare, perché chiamarli guerrieri, perché riprendere questo concetto? che appartiene a una sfera di significati un po' diversa da quello che ho Beh, eh, Edward riprende questo, questo termine rifacendosi un po' alla tradizione degli archetipi di, di Friedman, perché il guerriero non è soltanto una con lui che va a fare la guerra, ma potenzialmente un guerriero, come Edward lo definisce spirituale, è in, in, uno, in ognuno di noi. Ognuno di noi ha una parte guerriera eh, che applica nella, nella vita quotidiana, facendo fronte a delle avversità, facendo fronte a delle problematiche che devono essere risolte in maniera eh, efficace. E perché guarire l'anima? Eh, perché. Noi possiamo pensare il trauma in maniera classica, quindi considerarlo attraverso uh, il campo della psichiatria e quindi definirlo con una etichettatura specifica che PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ma questo qui è molto limitato, eh? è una concezione molto limitativa. Eh, perché? Perché eh, adesso faccio un piccolo riferimento filosofico, eh, questa, questa definizione ci riporta un po' a quella divisione dualistica cartesiana per cui abbiamo la mente, il corpo, la malattia e la sanità e non c'è una, una connessione organica e, eh, tra le varie parti. E invece Edward Tick propone... E una visione olistica. quindi non considerare il trauma come una malattia che deve essere curato ma il trauma come una vera e propria ferita dell'anima quindi una ferita invisibile che noi non vediamo come una ferita del corpo ma come la ferita del corpo deve essere riemarginata e quindi deve, eh, per riemarginarla ci deve essere un processo un, uh, un percorso che richiede un tempo, una temporalità, e richiede la, non soltanto la, uh, la volontà di colui che ha subito la, la ferita di, di, di superarla, ma di tutte le persone che sono attorno a questa persona e in senso lato della comunità. Perché questo? È perché la ferita che si subisce in guerra è, è un po' particolare. La ferita, parliamo adesso della ferita invisibile, della ferita del trauma. È perché questa ferita può provenire da, da varie situazioni, per esempio dall'aver vissuto un'esperienza altamente traumatica, come per esempio la morte di un bambino, vedere la morte di un bambino di un'esperienza eh, morale, quindi una, un, un trauma, una ferita che viene da un conflitto morale interno, per esempio dall'aver creduto in ideali che sono stati così proclamati dallo da Stato che ci manda in guerra e scoprire poi che la situazione reale è, è, è molto differente. E poi anche un trauma che eh, può accadere nel momento in cui si ritorna e si trova nella propria casa, quando si ritorna nel proprio paese, un muro, quindi un rifiuto, eh, un rifiuto del, di quello che è stata l'esperienza eh, di chi ha combattuto, chi ha vissuto un'esperienza di guerra. Ecco, quindi come fare a, a superare queste, questo, questo impatto? Come trovare una soluzione che sia la migliore per reintegrare eh, chi ha, ha questo, questa ferita interiore nella società? Ehm, Un approccio olistico vuol dire come abbiamo detto, non considerare quindi soltanto l'aspetto per esempio psichiatrico, perché no, non credo che Edward, eh, poi glielo chiederemo, eh, affermi che le medicine non possano avere un'efficacia, ma le, le medicine essenzialmente non guariscono, non tolgono il problema. Mm? Possono essere in alcuni casi soltanto una sorta di, uh, sì, di, di palliativi, eh, cosa, cosa, cosa è invece più, più efficace? Beh, Duarteek ehm, volge lo sguardo verso la tradizione, anzi le tradizioni, che vanno dalle tradizioni degli antichi greci, le tradizioni della Bibbia, le tradizioni degli indiani di America. E perché fa questo? Perché ci mostra come in tutte le società... Durante il percorso di tutta l'evoluzione dell'umanità dell ci sono sempre state delle guerre e ci sono sempre stati dei, dei modi che eh, le società hanno applicato per riuscire a reinserire i loro guerrieri, i loro eroi all'interno della società. Ed è un percorso necessario perché essenzialmente eh, richiede una serie di uh, fasi. La prima fra, tu fra tutte, per esempio, quella dell'accettazione della di quel che è stato e della purificazione di quel che si è visto e di quel che si è, uh, si è vissuto. E che vuol dire accettazione? dell'accaduto, l'accettazione del trauma. Beh, non è soltanto un'accettazione da parte di chi è rimasto traumatizzato, perché come, come dice benissimo Edward nel suo libro, chi ritorna si porta indietro questo trauma e questo trauma poi eh, viene vissuto anche dalle persone che vivono con... Uh, il combattente è ritornato. Noi parliamo oggi per esempio di trauma generazionale cioè di un trauma che si tramanda di generazione in generazione quindi questo, questa situazione deve essere accettata da tutti dai familiari, dagli amici e dalla comunità intera perché essenzialmente quando noi parliamo di un. Di moralità e di etica eh, dobbiamo comprendere che mh, una guerra è, anche se questo qui non ci piace sentirci dire, però responsabilità di tutta una popolazione. C'è una bellissima frase di, di Andrè, in una canzone, che dice: anche se voi vi chiedete assolti soldi, siete eh, lo stesso coinvolti. Perché, e quindi questo qui vuol dire che il percorso di inserimento di purificazione deve avvenire con non attraverso questo schematismo eh, cartesiano di divisione tra individuo e società mente e corpo ma un, un attraverso una prospettiva olistica, per cui l'individuo che è andato in guerra è parte della società e quindi la società deve prendersi cura di questo individuo come si prende cura di tutti gli altri individui che fanno parte della, della società. Una, una, una via privilegiata è quella del raccontare. C'è una bellissima commedia di Edoardo eh, che è Napoli Milionaria. Dove lui ritorna dalla guerra e lui ha bisogno di raccontare, lui vuole raccontare e tutti quanti invece lo zittiscono e gli dicono è passata, eh, basta, perché parlare di queste cose? E lui rimane con questo senso di dire ma io devo, io ho bisogno di parlare. Perché? Perché il raccontare permette non soltanto di esternare un qualcosa che stia dentro, ma anche di condividerlo con gli altri. Ciò permette agli altri di poter comprendere, anche se non hanno fatto quella esperienza, che cosa sia stata quella esperienza. Quindi dal lato c'è il bisogno di raccontare, ma dall'altra parte ci deve essere anche la, la volontà di ascoltare e di comprendere senza giudicare. Se vuoi anche intervenire, puoi, puoi farlo. Eh? Io, se no vado a ruota oppure volete fare delle domande ci potete tranquillamente uh, fermare. Sì, sì, e sono, per esempio sono le modalità attraverso cui si può parlare di eventi traumatici collettivi ai bambini, quelli della narrazione, del racconto, magari eh, traslando i protagonisti, no? per esempio in questo centro studi, quando dobbiamo parlare di questioni come le guerre, i conflitti magari facciamo per bimbi molto piccoli, facciamo delle narrazioni traslando, cioè imparizzando che ad andare a fare la guerra non sono gli uomini, ma sono non so, i galli contro oh. i tacchini. E in questo modo almeno si dà un tentativo. Non so se è un esempio calzante questo, oppure... però la narrazione, cioè la, la possibilità comunque di rappresentare, di discutere, è una necessità e non è così banale. Gli insegnanti ci dicono che loro non sanno come fare. Quindi molti bimbi fanno finta di non avere il problema, ma altri invece lo manifestano. Quindi eh, sarà diversa come, come, come livello di analisi, ma mi sembrava si potesse aggiungere. Sì, volevo soltanto dire una cosa brevissima su questo, in merito a questo argomento. Effettivamente eh, Edward nel suo libro solleva una, una questione che è importante e, e secondo lui è un è una questione pregiudiziale, cioè nel senso sta un po' all'origine del motivo per cui noi abbiamo un problema nel accettare il ritorno di combattenti che portano storie ed esperienze così difficili e che spesso finiscono emarginati in questa loro solitudine e in questa loro sofferenza. Cioè il fatto che noi viviamo un po' in una specie di bolla eh, ipocrita, in un certo senso, nei confronti della guerra, anzitutto eh, abbiamo una specie di analfabetismo militare, cioè, benché sia un po' ovunque il discorso della guerra, anche in forma molto estetizzata, cinema, letteratura e altre cose, però si tende eh, a dimenticare e si tende a, a, a fingere che la guerra sia diventata un'estensione un di processi politici di pacificazione, che o... sono forme eufemistiche per, per dire spiegare il fenomeno, ma manca il punto centrale che invece agli antichi era presente sempre con grande interesse, cioè il guerriero va in guerra per uccidere in difesa della propria comunità. Noi abbiamo un concetto anche per esempio della, della, della eh, guerra come operazione per esempio di pacificazione e di polizia, Abbiamo un problema nell'accettare il fatto che la guerra sia anche un fatto di, di aggressione. Perché spesso ci si dipende da qualcuno che aggredisce, eh, è inaccettabile pensare che si possa essere dalla parte degli aggressori. Il fatto è che però, in fondo, eh, noi non siamo preparati all'idea che qualcuno che torna dalla guerra abbia, abbia ucciso, abbia dovuto uccidere per difendere se stesso, per difendere i compagni e... Eh, in senso lato per difendere un sistema di visioni di valori eccetera um, per esempio nel libro vengono spiegate alcune pratiche di reinserimento del, del guerriero nelle antiche uh, tribù dei nativi americani uh, e viene spiegato anche attraverso le parole e le testimonianze di alcuni veterani americani di origine eh, appunto indiana, che erano parte delle, delle forze armate statunitensi, ma ancora mantenevano ben viva la loro, eh, la loro relazione con la, con la cultura di origine, e quindi portavano con sé, come militari delle forze armate americane, questa tradizione del guerriero antico, e spiegano che eh, i ragazzi, i giovani quando venivano avviate alla vita, alla vita del guerriero, alla, alla via del guerriero, una delle prime cose che facevano era proprio accompagnare i guerrieri nelle, uh, nelle battaglie, quindi nelle scorrerie o nelle azioni uh, difensive, anche non prendendo parte al combattimento, ma per vedere che cos'era il combattimento, cioè quale sarebbe stata la loro esperienza di guerrieri. E quando tornavano quindi nella tribù, come dire, c'era questa forte... Uh, netta presa di posizione, questa consapevolezza che la via del guerriero è una via in cui comunque si pratica l'arte del, della guerra, l'arte dell'uccidere, l'arte marziale e questa è una cosa su cui effettivamente noi oggi ehm, abbiamo una certa difficoltà nell'ammettere certi certe, eh, certe, certe aspetti diciamo della, della conflittualità armata eh, alla base di questo a volte cioè questo a volte sta anche alla base di una potenziale eh, reazione traumatica in chi torna, perché c'è questa incapacità di eh, unire no? eh, le due esperienze, i due orizzonti. Ecco, questa è una cosa importante. Infatti prima Patrizia ha detto eh, superare il problema del, del trauma eh, nella maniera del, um, dell'accettare, no? è una cosa importante. Sì, però... Accettare e trasformare, questo è un altro concetto importante nella visione di Edward Tick, cioè non semplicemente accettare in maniera passiva, eh, come dire, facendosi una ragione. Per lui una cosa fondamentale è che alla fine del processo il guerriero deve trasformarsi in quello che lui chiama un anziano, cioè un, una persona, un uomo, una donna che può fare di quella sua esperienza un tesoro per gli altri, per tutti, cioè può convertire la propria vocazione, che è stata fin lì quella di essere un combattente, in una vocazione di costruttore, di educatore. E questa è una cosa importante perché significa dare la possibilità di eh, imparare e di apprendere insieme, un percorso che diventa russuoso. Eh, non è così utopica come visione, eh, richiede ovviamente una educazione un'educazione a questo tipo di discorso, questo è il importante. Che diciamo che il punto che sarebbe quello di ehm, attivare un circolo virtuoso piuttosto che un circolo educativo, cioè fare in modo che eh, da un punto di vista sociale chi ritorna e chi ha subito un trauma e quindi ha bisogno di cure, ha bisogno di attenzioni per riuscire a superare il trauma, ad assorbire il trauma, non a eliminarlo, perché io penso che il trauma rimanga sempre fino alla fine della vita, ma a riuscirci a convivere in maniera pacifica e a trasformare quell'esperienza in modo positivo da poterla restituire alla comunità sotto una forma di sapere, di uh, wisdom, di saggezza. È una cosa molto potrebbe essere anzi è una cosa molto importante per una società cioè riuscire e per le persone in generale riuscire a, a prendere la saggezza è un sapere non soltanto dall'esperienza diretta ma anche tramite l'esperienza degli altri e qui ritorniamo di nuovo al punto del racconto perché come dicevi tu no Dici, ma per i bambini Certo, i bambini hanno una visione ovviamente più eh, semplificata della nostra e quindi hanno una percezione anche della, eh, della violenza molto diversa e quindi fare un filtro, per esempio, eh, facendo delle narrazioni dove si usano gli animali che sono molto più vicini all'immaginario di un bambino rispetto a quello di un adulto, eh, io trovo che sia una cosa molto... Uh, è efficace, c'è sempre fatto con le favole, no? utilizzare per esempio ciò che c'è più vicino per riuscire a capire ciò che c'è più lontano, un metodo per esempio, e quindi lo scrivere anche poesie, eh, lo scrivere metafore ha questa, questa potenzialità eh, molto forte eh, perché? Perché ci riesce, attraverso l'utilizzo di metafore, attraverso del linguaggio poetico, noi riusciamo a andare al di là di quelle strutture razionali che, che poi ci bloccano e quindi riusciamo a esprimere un qualcosa che fa parte di una, di una parte molto intima di, di noi stessi. Um, uh... Su questo posso, posso aggiungere semplicemente un'osservazione, una penso che potranno sicuramente aiutarci a capire meglio anche gli ospiti eh, che sono connessi sì. oggi con noi da, dagli Stati Uniti perché PIC eh, eh, è connesso con noi e al momento lui è in Australia. Che invece dagli Stati Uniti sono presenti Charlie Facello e Paz Guari Guariglia, ho sentito, ho pronunciato Guariglia in, in inglese, però da noi in Italia è Ultimate Automatico, Guariglia. Guariglia, che sono due veterani di origine eh, italiana e, e che hanno appunto lavorato con, con TIC, hanno affrontato quindi, il loro, il loro, la loro esperienza, di. Eh, veterani eh, insieme con TIC sono menzionati nella, nella introduzione all'edizione italiana quindi, qual, qual quindi penso che possiamo chiedere a loro appunto se possono illuminarci o spiegarci un po' quello che per loro ha, ha, ha significato anche eh, raccontare o che difficoltà hanno trovato anche nel raccontare nel trovare un, un pubblico disposto no, ad ascoltare. Eh, chiediamo un giorno direttamente a loro a questo punto di... Eh, di, di... va bene eh, passiamo quindi a una fase in cui dobbiamo tradurre lo dico anche per chi ci ascolta per cui chiederei a Gianluca e Patrizia di fare delle domande eh, partiamo con Edward eh, va bene Ok, eh, lo metto in primo piano eccolo qua Edward così in diretta ed, okay. So we uh, welcome you. Uh, can you hear us clearly? Yes. Can, can you hear us, Ed? Yes, I can hear you perfectly. Yes. Oh, okay. Thank you. Um, okay. we uh, uh, Thank you very much for being here with us. Uh, it's uh, early in the morning in Australia now, so it's uh, a great uh, uh, uh, honor to be here with us. Um, we have introduced the, the book, uh, the, the way in which the book has arrived uh, to Italy, what we have done, uh, and what, uh, how we have worked together uh, the project of the journal. Um, and now we were talking about uh, the importance of uh, uh, speaking about uh, wow. the experience of uh, having been in war and having seen and done things that are so difficult to Uh, to share with uh, the public and the, the, the society, people who have no idea what it is, uh, what it means to be in a war. So, the importance yes. of uh, the education to uh, listening to the veterans and to their stories. And we were thinking that we can uh, say much about this because it's uh, an important part of your method your approach. And also that uh, uh, Pat and Charlie also can uh, say something that is uh, uh, very thorough and deep about this. Yeah, I would just. Mm. see sì, allora faccio una piccola traduzione. I have a small for translation guests. for the guests in Italian. Eh, Gianluca ha, ha chiesto a Edward that, per favore, puoi intervenire e parlarci della sua esperienza e dell'importanza dell'educazione dell di un pubblico eh, della cittadinanza che non ha fatto un'esperienza diretta della guerra e quindi quali sono le difficoltà nel, nel riuscire a, a raggiungere e a far capire le, le problematiche di chi ritorna a chi invece è rimasto rimasto a casa. I just want to add that we also explained your uh, holistic method and uh, the importance of dialogue uh, and so on. Ho semplicemente detto che abbiamo pure spiegato uh, in italiano uh, l'importanza del metodo holistico che io ho contrapposto a quello dualistico del cartesiano e soprattutto l'importanza del dialogo. Please. Okay. Uh, grazie mille. Grazie mille. Uh, buonasera amici miei. Uh, and that is all I can deliver in, in Italian. I am sorry, but I welcome you all. Uh, I express my deep gratitude for all of you for our collective work on war healing, non-violence, and peacemaking. Okay. Uh, I hope and I trust that our journal Close Encounters in War, uh, all of the work that you together are bringing out to the world and uh, this translation of my book Warriors Return will Contribute to our collective mission for uh, war healing and peacemaking ok. Eh, eh, si augura che il lavoro comune che facciamo con la rivista, Presenters su War, eh, e gli sforzi profusi per uh, la realizzazione anche di questa edizione italiana e della distribuzione del suo lavoro eh, possono contribuire a, a fare un... rendere il mondo un po', un po più attento al problema delle guerre e ad aiutare chi appunto deve affrontare questa, questa esperienza così difficile. So, uh, I'm greatly honored to be with you tonight, uh, I'm, I cannot express how deeply moved and honored I feel that you have uh, valued my work and brought it to, into our journal, to your country, and that we are in this mission together quindi ci ringrazio moltissimo e molto onorato di essere qui e ringrazio appunto per aver dato questo risalto al suo lavoro per distribuirlo anche qui da noi and to me it is especially important that this book has come to italy and that in italia you are doing this work because we all know but we must affirm and the world must appreciate that the Roots of Western civilization uh, come from your land and from the Mediterranean region. And so much about uh, all of society, all of civilization, the way we order civilization, our laws, our social organization, and our history of war and war making all come uh, from Italian roots and have been with us for thousands of years. So although you don't have many veterans now in these modern wars, the importance of Italy in understanding the world history of war, the transgenerational dimensions, and the contributions to uh, civilization and to its healing are of utmost importance. So it's wonderful and uh, critically important to the entire world that this work is being done in Italia. Okay, I think uh, I'm also contento del... Uh, del uh arrivo del suo lavoro in Italia perché dice, benché l'Italia non abbia eh, recentemente avuto una, una storia di partecipazione in conflitti così importante o mh, significativa, magari in termini numerici, eh, come in altri paesi, per esempio gli Stati Uniti, dice però l'Italia fa parte di, quel, di, di, quel, di quella regione, il Mediterraneo, dove... Eh, è nata la nostra civiltà attuale occidentale e moltissime e eh, profonde radici della nostra civiltà, per esempio eh, un intero apparato di leggi e eh, anche una, una lunga tradizione di cultura guerriera eh, deriva proprio dalle lontane origini eh, dell'Italia, della cultura italica e italiana, latina, latina italica e so poi italiana. Dice quindi, in termini anche transgenerazionali, è importante valorizzare questa, questa continuità. È una cosa importante a livello, uh, addirittura globale, secondo lui. Yeah. So, uh, before going farther with uh, deeper opening remarks, I do especially want to thank and honor you Gianluca Cinelli for the thousand gifts you have given to us, to all of us, the world, and to me. Uh, you use my work in the journal, your writings and contributions are very important. Uh, you've invited me on the board, uh, you and Patricia did this translation together. And thank you all to everybody on the journal for publishing many of my veterans from the US and abroad and our colleagues and um, for truly making this an international effort. Ci ringrazia di nuovo Edward per avermi invitato nella rivista Appresentante del per aver fatto questo sforzo di traduzione e di aver accolto anche nella rivista. Questa è una cosa che non avevamo detto, thank you, Edward, eh, per aver accolto molte dei, dei racconti e delle poesie dei, dei veterani e in una pagina dedicata appositamente ai racconti che yeah. si trova sul sito di tutto per quanto si vuole. Yeah. And you too, Patrizia, thank you. I thank you and honor you for your work on this journal and on our board, uh, in this mission and as co-translator of my book. So mm -hmm. you mm -hmm. could thank, thank yourself publicly as well. I learned a lot of stuff. <laughs> I was so ignorant. <laughs> uh, uh, <laughs> well, we could talk about that all night as well because we are all <laughs> ignorant about war, about its true nature, and about uh how to heal it. Uh, our veterans know that, but they are not speaking very much to the rest of the world. The world is not listening, and so we all need to be educated in uh, war, everything about it, and uh, the, not only how to heal it, but the wisdom, the life wisdom that we draw from it. And I hope our warriors will talk about what we together call warrior wisdom, which is really needed for everyone. Yes. In realtà siamo tutti abbastanza ignoranti su che cosa sia la guerra, quale sia la vera natura della guerra. Gli unici che probabilmente lo sanno fino in fondo sono proprio i veterani, che l'hanno vissuto, ma purtroppo i veterani non parlano molto con il resto del mondo di queste cose. Ed è una grande opportunità che noi abbiamo appunto adesso di dar loro la parola, di ascoltarli e di uh, acquisire in questo modo quello che lui chiama la warrior wisdom, cioè la, la sapienza guerriera, che è, è un concetto appunto che ha a che fare con quello che detto sì, una but, con, con la figura del guerriero interiore, uh, magari Nedua ci può spiegare adesso un po' bene. e yes. uh? And perhaps you may also explain better what you uh, intense, uh, with the expression of, uh, uh warrior wisdom and, the uh, uh, in, in, in spiritual warrior to help us better understand what these, uh, ideas are. Now we will plunge into them and I will, we will, uh, share some of that as we go along. Uh, I just also, before I say any more, of course, I want to thank our publisher, Uh, Sabrina Ferraro uh, and Nudo Subiano for publishing this book, and uh, tonight's host and the, uh, the our center for uh Studi Set Serio Regis, forgive my um pronunciation, but Enzo Ferrara, thank you very much for hosting this event for publishing the book, and for everyone who is attending uh remotely. Blessings upon you all. Thank you for being here and for caring about this material and especially any military and veterans and other trauma survivors we have present. Uh, you, we need you here. We need the wisdom that comes from your living experience. And so thank you for being with us. Allora, I think that's <laughs> what The Serenu Regis that we've eh, la Sabrina Ferrero e la editrice che ha ospitato la traduzione del libro e soprattutto anche i, i veterani che, che partecipano che eh, e che ci seguono anche da, da lontano, dall'America che sono connessi, e, e quindi perché è importante dare loro la, la parola e ascoltarli anche. So okay so uh, to share some um, thoughts and uh, deeper opening remarks with you uh, I will take my theme for my uh, next for my remarks uh, from our, our journal close encounters in war close encounters in war both wound terribly and heal in amazing and blessed ways okay so sorry, just, just to make the first part, not to, not to lose it. Um, prima di, di andare avanti, volevo dire alcune cose su il, questo concetto che sta alla base della rivista in cui collaboriamo, uh, Close Encounters of War, perché dice che gli incontri ravvicinati in guerra uh, hanno una doppia faccia, cioè feriscono, ma possono anche contenere i germi di una. Um, di una crescita quindi possono della de guarigione stessa del trauma che okay. So of course we all understand that uh, close encounters in war cause massive trauma. And this is true uh no matter how near or distant from a battlefield from a combat zone a warrior is because killing another human being is the most traumatic event that anyone can experience. So killing itself is a close encounter, even if you are on the other side of the world, pressing buttons, even if you are a drone pilot, you are still having the most profound encounter with another human being by trying to take each other's lives. Okay, so, Anna, the question is that this incontro is so important, this encounter rappresentated in war, because it doesn't quanto possono essere lontani fra di loro eh, gli individui che si, si combattono? Si potrebbe anche essere dall'altra parte del mondo e schiacciare un bottone o essere un pilota di droni. Eh, il semplice tentativo di togliere la vita di un altro essere umano è eh, l'esperienza più traumatica che si possa eh, vivere e. Mh, il tentativo di togliersi la vita a vicenda in guerra uh, rappresenta appunto un incontro profondo e indenegno. So, to heal such wounds that are so deep, that are, of, uh, are truly holistic, the wounds are, that we call post-traumatic stress disorder are to the mind, to the heart, to the body, to the soul, to the spirit, to the community, to the nation, to the entire world. So these wounds are comprehensive and massive and must be understood in this holistic manner. And to heal them, we must facilitate close encounters again. Okay, the wounds that are caused by, this, by these encounters Uh, sono delle ferite che vanno al di là della dimensione puramente uh, psicologica, che è individuata con questo acronimo del Post Traumatic Stress Disorder. Il uh, sono delle ferite che colpiscono lo spirito, la mente, il corpo, l'anima, gli individui, le società e per estensione danneggiano il globo, perché tutti siamo interconnessi. Quindi necessariamente ragionare sui incontri avvicinati in guerra è un obbligo ed è una necessità and this means that we must learn to love and to honor all of our veterans all of our warriors all of our survivors we must with them comprehend the horrors the inferno that they have experienced and together only together can we restore humanity to all of us il unico so, modo per restaurare per per restaurare l'umanità compromessa e danneggiata da questo tipo di incontro con la violenza della guerra è riconoscere, ascoltare e onorare i veterani sopravvissuti perché da loro si può apprendere cosa hanno vissuto, effettivamente che cos'è questo inferno in cui l'uomo scende nella guerra And this to my mind is one of the mistakes that there, uh, the trauma field in mental health makes. We, uh, restoring humanity, sharing the stories, really comprehending what uh, the warriors have been through does not happen by us pulling them into our world. No matter how good our intentions, if we are out here in the, the world that did not experience war and violence and we. Do our best uh, with great intentions and psychological theory to get them to join our world, it will not work because the entire warrior history warrior ethos experience will be cut off and they will feel like uh, they need to pretend to be civilians and do their best to adapt but the war wounds and memories of the trauma will remain underground uh, yes, Uh, pensare che i veterani possano semplicemente baltare dentro il nostro, la nostra percezione per quanto ci sforziamo di averla curata di che cosa sia un'esperienza di guerra, e di pensare che loro possano interagire con chi vuole far parlare della loro esperienza come se fossero dei civili, come se non avessero fatto un'esperienza di guerra. E questo non funziona, non è possibile, perché bisogna, bisogna fare lo opposto, cioè è il civile so this is the other side the positive side of the close encounter that we must enter into our warriors and our survivors lives we must enter into their inner worlds uh, their inner lives and we must share the journey that they have been on and together guide this journey out of the inferno of the soul ecco esattamente quindi ho concluso questo ragionamento dicendo che dobbiamo noi cercare di entrare nel mondo di questi veterani nel loro mondo mentale nel loro mondo intimo e insieme imparare a compiere questo viaggio che li porti fuori e lontano da quell'inferno in cui loro sono rimasti in un certo senso intrappolati, ed è quello che mi rende appunto eh, così come uh, traumatizzati uh, per uh, costruire qualcosa di, di diverso. So, uh, to, to illustrate this, I would like to share a story, and I'm sorry, but I'm going to challenge my good friends uh, to translate a poem with me. And I know the spontaneous translation of poetry is rather challenging, but it doesn't matter, we'll do our best together. Ok, vuole condividere una storia e cerchiamo di fare del nostro meglio per tradurla. Ok. Ok, so this poem has appeared in our journal Close Encounters and War, and thank you for first publishing it there. Uh, I have had a, a, another book published very recently called Coming Home in Vietnam, and this poem is in that book. Ok, allora la storia di Aphon che ha già raccontato tramite la nostra vita la sua vicenda e recentemente ha pubblicato un altro libro una raccolta di poesia molto bella che si titola come home in vietnam e anche lì appunto è presente and again this is to illustrate both forms of close encounters the close encounter during warfare that causes massive trauma and can infect and ruin a life and the close encounters we can have and we can facilitate afterwards that bring extraordinary hope and healing and restoration beyond anything we could imagine in ordinary daily life okay, the story of Po mostra la la doppia faccia di questo incontro ravvicinato da un lato durante la guerra quando può essere terribile, devastante distrugge distruggere un'intera vita. E dall'altro, dopo la guerra, quando in maniera imprevista e al di là di quanto, quanto noi potremmo addirittura immaginare, questi incontri uh, sorprendono e possono essere fonte di rinnovamento. So uh, this poem is the story of a veteran, uh, a young Marine who was 19 years old, uh, This battle happened on his 19th birthday. So there's two stanzas. The first stanza is the story of what happened to him in combat when he was 19 at a small fire base in Vietnam and his unit was uh, attacked and overrun by a, a suicide attack uh, from the enemy. Uh, so, the story is about a young Marine of 19 years in Vietnam un uh, attaccato nella base dove distanza durante il giorno del compleanno in un attacco suicida da parte dei coerci The Americans oh, The Americans killed 300 of the enemy during this battle They buried them in a mass grave This man had nightmares for over 40 years Of those dead soldiers crying out to him, screaming they, they want to go home, return us, return us, return us, and it tortured him. The uh, Americans um, killed many avversaries in this occasion, and the Sepoltura was put in the uh, masse, masse, in the and this record of these soldiers lo ha che 40 anni. Parlo di incubi notturni. Con incubi notturni, eccetera, eccetera. Yeah, So that was his first encounter. That was his first encounter. The second stanza is the second encounter. I brought him back to Vietnam. We found the very place that this battle had occurred. We returned the, the grave to the Vietnamese, and he expected to be treated as a criminal for what he had done to their fathers, their grandfathers. Instead, he was treated as a saint uh, returning the souls of their lost loved ones to them. And so you'll hear in the second stanza, the other close encounter, when we go back, when we have the courage to go into the encounters together, to tell the stories, to practice atonement, to make the stories, shared and collective, and to complete the story through our healing efforts. Uh, that happens in the second stanza. So, in the first part, he has told us about the first encounter, the first incontro with the war, and now he tells us the second, when he has seen this young man and is born with him in Vietnam, where this young man was very ill as a criminal, but so far, e, e quindi qui è avvenuto il secondo uh, incontro con, uh, con la guerra sono venuta anche queste forze comuni e, ed è stato invece la parte positiva di questo incontro che poi uh, ha continuato anche le, con il raccontare questa, questa esperienza Ok, and another close encounter I wrote this poem in first person With his voice telling his story. So it's also a close encounter for me and teaches me immaginally, compassionately what everybody has experienced. And then there's a third close encounter that's what he has in prima persona with um, Edward, because he has narrated in the poem in prima persona, eh, facendo propria l'esperienza di, di questo ragazzo. E quindi, in qualche modo, questa sua esperienza, quello che dicevamo prima, è stata di insegnamento a, um, a te stesso, ad eso a stesso. So, this poem is called Praying. Yeah. Il titolo de della poesia è appunto pre Pregare. Yeah. Never in my life did I pray so hard as that day mai nella mia vita ho pregato così, for così fortemente come quel giorno yeah. at the smoking bottom of this mountain dal, um, dal, dal fondo di questa uh, montagna fumante among giant boulders and fallen trees tra, giganti, tra massi giganti ed alberi caviti When the enemy overran our wire, Nemico and sprouted like berserk rice stalks. That sounds good. Okay e, e si, si, diffuse, si, si spartagliò portando maggiori, morte. Yeah. yeah feel free to paraphrase thank you <laughs> okay and sprouted like crazy rice stalks no farther away than the month than the length of my rifle mm. Sparando e sforzando la morte non più lontano della punta della mia baionetta. And our muzzle holes became God's raging eyes. E i nostri, le nostre piccole feritoie divennero gli occhi uh, ardenti di rabbia di Dio. Okay, that's the first encounter when he's 19 years old. This is the second encounter when we go back. Okay. Alla fine adesso uh, ci ha um, detto la, la poesia, la parte della poesia che riguarda il primo Closin Campus e adesso parla del secondo Closin Campus. Never in my life did I pray so hard. Mai, Mai così forte ho pregato in vita mia. Until today on the cloud crowned top of this mountain. Fino ad oggi sulla cima. Mebbiosa, uh, Among smiling statues and burning incense. Tra ehm uh, tra statue sorridenti e incensi bruciando incensi. When their children took my hands and called me uncle. when i bambini hanno preso la mia mano e mi hanno chiamato Dio. And monks bowed to me as if I were a saint. And I embraced their dead as my true brothers. And God's loving eyes gazed through my torn and mending heart. The rest of the story is that after this close encounter, returning to Vietnam, after the village honored this man for bringing their, the spirits of their loved ones back. He continued to return to Vietnam uh, on his own after that. He fell in love with a Vietnamese woman. They got married, they had children. They now live in both countries, and he helped support the Vietnamese family really as his own. So the horrible close encounter of war became a loving international marriage and family that helps heal both sides and the all of us. La, la terza parte di questa storia continua di questa storia è che questo ragazzo ormai diventato uomo è di più volte in Vietnam, ha trovato l'amore lì, si è sposato con una vietnamita e adesso vivono tra due, le due nazioni lui ha aiutato moltissimi hanno dei, dei figli e, e a lui ha aiutato a ricostruire e aiutato a ricostruire il Vietnam. quindi quello che è iniziato come una storia di orrore di orrore è diventata poi una, una bella storia di riconciliazione internazionale che aiuta a guarire entrambi i popoli we could say we could joke and say that is the best way of restoring international relations between countries after they've been broken eh, questa, sì, possiamo dire che questa è la via migliore per riappacificare due nazioni eh, dopo che hanno avuto una fattura così, così forte. Thank you, thank, thank you very much for your uh, participation. Yes, it was very, very beautiful testimony. Yeah. È stata una, una, una, una bella testimonianza e ringraziamo molto Ed a um, we would like also add, I'm, I'm, I'm sorry if uh, I jumped jump to also other the other guest, uh because it would be very uh, very good to hear uh, what they Uh, can tell us about uh, uh, the thing that the thing that you have just said about the um the reconciliation the atonement uh, and the process of uh, sharing how difficult it, it has been and uh, how um uplifting however it has been in their experience so that would be very good to share uh, with the uh, people who are listening Um, yes. Allora, quello che ho chiesto agli altri due ospiti è se potessero dirci ancora qualcosa sulle cose che ha appena spiegato Ed, cioè quanto nella loro esperienza è stato uh, importante, difficile, ma anche uh, una fonte di elevazione uh, il poter condividere le loro esperienze, e se quindi potessero anche condividerle con noi oggi, sarebbe un, una cosa molto bella. So, we have Charlie. Hello ciao, ciao. ciao, buongiorno, buonasera. Buonasera. Io so, parla un po' di italiano, ma mia mamma è nata in Italia. In, a, in a, vicino alla più città come si chiama? San Paolo Moltesi. No, so, no, sì, okay. no, San Paolo Moltesi. Sí. San Paolo Moltesi. Anyway, my, uh, my journey, uh, you know, this process of healing the, the soul wound of war, uh, uh, was started uh, by being able to attend to my wounds um by the I was I worked in the nuclear warfare program okay allora la sua vicenda ehm um, di guarigione da questa esperienza traumatica della guerra eh uh, si centra attorno al servizio al suo tipo di servizio militare che è stato nelle, nelle unità di intervento nucleare i, I come from a, a long line of veterans. My father was an uh, Italian who's a, a Vietnam veteran, uh, fought honorably in two tours in Vietnam, and my grandfather fought in World War II Pacello. Uh, he was in North Africa uh, fighting against uh, the Germans there. La sua è una famiglia di militari, uh, il padre ha combattuto per due turni, due interi turni di un anno in uh, Vietnam, uh, onorevolmente, e il nonno ha combattuto in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale, entrambi e tenente con le forze fermate americane. And my family in Italy, the Capras, dealt with uh, the war from World War II there, as the Germans were coming through the towns and they had to go hide up in the mountains uh to avoid the Germans and then when they uh at night they would come down to feed the cows so mm -hmm. there's a transgenerational trauma war trauma that i carried within me that uh i ended up having to to to heal uh, Anche la famiglia di origine italiana uh, che uh, appunto è della città che ha menzionato in precedenza ha avuto un'esperienza abbastanza traumatica di guerra, perché durante la seconda guerra mondiale quando i tedeschi hanno invaso e attraversato la, la loro cittadina li ha costretti a nascondersi sulle montagne eh, per poi dover scendere la notte per nutrire le bestiame e quindi questo ha causato nella sua famiglia una presenza transgenerazionale di, di, di un trauma, di guerra che è arrivato fino a lui... E, And when my wounding happened as uh, working in the nuclear warfare program, uh, it was like somebody, I was working in these uh, mobile survivable ground units uh, that would only conduct end-to-end -end nuclear war. And so it was my responsibility to make sure that this is operational for people to conduct it. And that was a violation of my soul, that was a violation of everything that I stood for as a human being. Uh, that is not why I signed up for the military. Why I signed up was to preserve, protect and honor life, not destroy it. And so that was my moral injury. Alla uh, luce di questa lunga esperienza di famiglia, eh, la sua particolare esperienza, invece, nella vita militare, che si è svolta con queste unità di intervento e nucleare. Eh, è qualcosa che lui ha vissuto come una, una ferita morale, una, un, qualcosa che ha violato la sua integrità eh, spirituale, eh, perché dice che non era quel, quel modo di vivere la guerra, di vivere il suo servizio nel, nelle forze armate, non era ciò per cui si era arruolato. Um, e, e quindi è qualcosa che alla lunga lo ha messo in condizione di non poter più uh, sopportare questo, questo ruolo che lui aveva nella guerra nucleare, nella guerra del deterrente nucleare. I was an officer in the Air Force and I graduated from the Air Force Academy and after this wounding uh, it was as if somebody had taken a spear right into my heart And I re realized this is not what I wanted to do. And I, and I was waking up with, um, I, was, I was frozen in my bed. I had these n nightmares of nuclear apocalypse. I, had, uh, I was frozen in my bed, locked, sweating, waking up from these nightmares. And I lost at that point all sense of purpose and meaning. It was like, uh, everything we were living is a lie. Everything is, uh, this is a veneer that we have and it got ripped apart of me and what was i saw was that we were just marching towards collective suicide. Quindi ho esperienza di ufficiale dell'aeronautica, laureato, diplomato alla militare aeronautica. finisce appunto in queste unità di guerra guerra atomica. E durante lo svolgimento del suo servizio lui ha iniziato ad accusare dei sintomi di sovraccarico emotivo, emotivo mentale, con forti e terribili incubi notturni da cui si svegliava completamente sudato e paralizzato dal terrore, eh, incubi di apocalisse nucleare, di cui lui avrebbe potuto essere appunto, responsabile con la sua attività, e questo gli ha fatto capire che non era ciò che voleva e eh, che qualsiasi sforzo lui facesse per fare il suo dovere di militare, altro non era che contribuire alla corsa verso questa distruzione nucleare in globale. So, after this, I would drown myself, you know, before I met uh, and, and Dr. Tick and his work in reading the book uh, War in the Soul and Warrior's Return. Um, I was I followed a long path of drug and alcohol abuse, um, you know, suicidal contemplation, depression. I was it was like my soul had left me. I wasn't I wasn't, I was trying to feed myself just to feel good. And it wasn't until I hit uh rock bottom and was introduced to uh soldier's heart at the time that uh my path towards healing began. Lui, prima di incontrare Edward, prima di essere introdotto a Soul House, e poi diciamo che sì. era una società che aveva eh, creato Edward T proprio per aiutare i, i veterani di tutte le guerre. Charlie eh, sentiva che la sua lo aveva abbandonato, era diventato autorizzato, aveva spesso il uh, pensiero di, di suicidio e non aveva più nessuno scopo nella vita, nessuna, uh, la vita non aveva più significato. It was the, the language that uh, Dr. Tick was saying in his book and in, in his in workshop, and in, in the place, the retreat that I was at, it was like my soul was starving for what he was saying. And here was a home that I could work through and walk through a whole process that I was unable to understand and that connected and related to my, the warrior that had been wounded in me and that had been wounded in all of my family, you know, from my grandfather to my dad and all of us that this generational thing that I had been carrying actually had a language now that I could use to walk through these wounds and I didn't have to do it alone anymore. And that was huge. Um, la cosa più importante in questo, in questo incontro è eh, che nei workshop, nei, nei, nei, negli incontri, nei ritiri che eh, Ed organizzava con il personale di Soldiers, um, Charlie ha trovato per la prima volta un linguaggio per articolare questa ferita spirituale, la ferita che lui si portava dietro e che ha capito essere una ferita che. Avevano subito anche i suoi eh, predecessori nella sua famiglia. E, e questo gradualmente l'ha rimesso in, uh, in relazione con il guerriero interiore, con, con il combattente interiore che eh, viste in lui e che, appunto, aveva subito questa ferita. Importantissimo, dice, aver trovato un linguaggio per parlare finalmente di, questo, di questa esperienza. And it was, uh, it allowed me to be able to, to finally face and to understand what happened to me. Uh, on the deeper levels, it allowed me to be able to mourn the loss of my innocence, to connect and accept uh, the fact that uh, I was asked to do things that uh, you know, went against the, the right way. It was an uh, anathema. It was against the right way, uh, it went against my soul. And to be able to put the pieces back together, I was like reconstructing and rebuilding the warrior in me so that it could return back into society to be able to help, to heal, and to transform. The important thing of this ritrovamento in linguaggio per, per parlare di questa esperienza is stata finalmente avere la possibilità di capire in profondità che cosa gli era successo, che cos'era questa esperienza che aveva fatto, e rimettere insieme gradualmente la, la, sua, la sua persona, la sua personalità, il suo combattente interiore, ritrovare questa energia perduta, e soprattutto, um, um, ha menzionato la parola anatema, quindi disinnescare questa dimensione, diciamo, di maledetta dell'esperienza, intrappolata e priva di senso, non articolata, ecco questa è la cosa importante. Victoria, we've brought our <laughs> <laughs> No, that's what I think. <laughs> uh, and so now it's what I, uh, because of the work that I have done with that, and, and working The Warrior's Return, and coming back from the point of wanting to end my life, to now uh, having my own private practice, uh, working uh, with veterans and others to heal trauma through theater, and through the creative arts to be able to uh, have my own TV radio show, uh, helping others to heal from trauma and PTSD, it's all attributed to uh, Dr. Tick's work. And so um, it, it allowed me the path uh, to find my way home. E quindi di innescare di questa, questa sorta di maledizione gli ha permesso di ritornare alla società e di dare indietro anche la società. Quindi lui adesso eh, lavora con i veterani, gli aiuta, ha un suo canale eh, radio-tv, radio TV, eh, dove appunto aiuta a capire anche gli altri che tipo di, di percorso possono fare per eh, riuscire anche questi anni ritrovare la, la propria via. Yeah, okay, that, that was very, very inspiring. Thanks very much. Uh, thank you, grazie mille, grazie mille. Grazie mille. te, Charlie. It's very, very nice to have you here with us and um, it would be beautiful now to hear also from Pat. Hello, everybody. Um, so, where to begin? I um, was a Marine in Vietnam um i joined the service i was in i was in uh going to, to college i was 21 and um uh, my reasons for going to vietnam were um that i i had read when i was a child um a young man um the rise and fall of the third reich and of uh, what the nazis did to the jews and the the other unfortunates that they got a hold of. And um, in my naivete, um, watching what was happening in Vietnam, I thought that the communists and the North Vietnamese were doing the same thing to the South Vietnamese. And so I needed to step up to the plate and to protect them because I didn't want to see what happened to them. This, I didn't want the same thing to happen to them that happened to the Jews in, uh, in um, in Europe. So that's why okay. I joined. I just simply um a little for the, the time get, so. Bye. Just, I think so right. I promise me, a moment. Um okay, fa ho stato un marine in Vietnam, uh ho partecipato alla guerra quando aveva 21 anni e il motivo per cui eh partecipò a questa guerra ehm è un motivo Idealistico, Lui sottolinea che ha anche una radice diciamo, di una certa ingenuità, una naivetezza, detto. Eh, ovvero il fatto di aver creduto che i comunisti in Vietnam a quel tempo stessero facendo quello mm. che i nazisti avevano fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, e lui ha sentito il dovere morale di farsi avanti di fare la sua parte per evitare che una popolazione dovesse soffrire quello che gli ebrevi hanno sofferto durante la guerra questa era la visione con cui lui ha pensato di poter partecipare a questo concetto so the reason the reason i joined I, i want to say it as many with many other veterans is because i wanted to do what i thought was the honorable thing um and then i got into the crucible of what war is. And uh, my best friend, my blood brother, um, we cut each other's hands and became blood brothers, um, was killed by uh, the Viet Cong. And um, I became a very angry person, a berserker, wanting to kill every Vietnamese soldier that I could find. Dunque lui quindi partì per il Vietnam e aveva un suo caro amico, anche un amico di un amico di sangue avevano fatto un fatto eh, tagliandosi la mano e unendo i propri due sangue. Diciamo. Lui è stato ucciso dai con dai viet... da e quindi da quel momento in poi lui ha sviluppato una, una rabbia e una agressione molto forte, lui scuolo, è proprio scuolo, di... ma non si può fare. So um, why I wanted to get even for um, my buddy's death. And of course, I found out in the long run that you can never get even. So uh, I returned to the States and um, basically hid away from everybody for 20 years. Uh, just trying to forget what happened to me and um uh i by fortune and good luck i wound up um seeing dr tick as my um uh for some psychological help okay quindi um la sua idea era di regolare i conti e fare uh e fare già i conti con get home e sulla distanza, in questo, questa, lunga, questa lunga esperienza di guerra, si è reso conto che non si possono pareggiare i conti, eh, non, non, si, non, non si può. E quindi quando è tornato negli Stati Uniti, dopo la, la guerra, eh, si è nascosto da tutti per circa vent'anni cercando di, di, di non... Di non So when I went when I first went to see Dr. Tic I still had very strong hatred for my former enemies and um an abiding hatred i thought of them as subhuman almost because um, that's how I had to feel to do the things that I did over there. And um, through, through Dr. Tick's um, help and the lessons that I learned from him, I learned to um, embrace my warriorhood, but also to understand that the men that i was fighting against were also warriors. Ehm yes. um, uh, quando ha incontrato Tik ehm um, ha percepito questa, questa forte uh, rabbia uh, dentro di sé e um, e considerava un un fortissimo odio nei confronti di avversari. di allora e li considerava una pessima Idea di loro. Uh, e quello che ha appreso uh, da, da Tic è, stato, mh, è stata la, la necessità, l'opportunità di uh, abbracciare, di accogliere interamente il suo passato e mh, il suo passato di guerriero, di combattente, e di riconoscere che questa era una parte di sé, e soprattutto questo gli ha permesso di capire che anche gli uomini che aveva combattuto mm. erano guerrieri, erano la loro. La loro... Aspetto, il aspetto speculare, non vorrei anche loro. So, um, over the course of uh, my long relationship with Dr. Tick, who is a wonderful man, by the way, um, uh, I, we've been known each other for many years and about four years ago, Dr. Tick asked me to um, write a uh, letter to my enemies in Vietnam for a Veterans Day, a, uh, a meeting where the U.S. combat people were getting together with the North Vietnamese Army and the Viet Cong. And um, he asked me to write a letter to them for Veterans Day. Uh, una lettera, una lettera per, per quegli uomini contro i quali aveva combattuto. Eh, peraltro questa lettera è, aggiungo, non soltanto presente in, in questo libro, eh, come anche la storia di, eh, sia di Charlie che di Pat, ma questa lettera abbiamo avuto il piacere e, e l'onore di poter pubblicarla sulla rivista Closing Encampers in World, that, that i just thought that we had the honor and the possibility to publish your, your letter in the journal, uh, as well as this present uh, here in the book. So I just thought this for the, the public. Well, okay. so the, the conclusion I came to, of course, was that at first, by the way, I didn't want to write the letter at all. I, I said, no, I, I don't want to do that because I was still very angry at my enemy, even after all these years. Mm -hmm. And then after writing the letter, um, I guess you are familiar with it, but after writing the letter, I realized that if I had been born in Vietnam and um, had seen what the Vietnamese seen, that I would have become, probably would have become a Viet Cong. Or an, and that absolutely amazed me and was a transcending moment in my healing to realize that um, i could have been on the other side, just as easily as I was on my side. And it's somehow that um, cemented my humanity um, with the Vietnamese. And uh, since then, I am in correspondence with some of the Vietnamese uh, that were actually fought against me. And we see each other as brothers. Good. Scritto, inizialmente non voleva scrivere questa lettera, purtroppo troppo era la rabbia ancora che provava, eh, ma nel momento in cui lo ha fatto, dopo 40 anni dopo la guerra, si è reso conto di un momento che, lui, che spiega essere stato un momento di grande trascendenza, una vera illuminazione. Si è reso conto che se fosse stato al loro posto, se fosse nato in Vietnam e avesse visto quello che i vietnamiti avevano visto durante quella guerra, riconosce che probabilmente lui stesso sarebbe diventato un piaffone, avrebbe preso le parti di chi combatteva per difendere la propria terra da una E questo è stato un momento di, di, di illuminazione. Da allora eh, è entrato anche in, in relazione tessolare, in contatto con alcuni di questi uomini, con cui aveva combattuto anni prima, ehm, rendendosi conto appunto di aver fatto con loro un'esperienza Uh, comune, simile, e da allora uh, li considera propri fratelli. So why I think the work that you guys are doing and Dr. Tick is doing um, with War on the Soul and the Warriors Return um, is, a, is a couple of points I'd like to make. One is that to the um, veterans out there that um, I, I know that most of them joined the service because they I wanted gotcha. to do the, you know okay they wanted to do the honorable thing so i want them to be proud of that that they joined the service to do the honorable thing the other thing is that i i would like the civilians uh to have a deeper understanding of the work uh that they, these silent warriors have done and um to try to um have them come out of the shadows and tell their stories so that the civilian population can have maybe some of the wisdom that we have learned on the battlefield eh uh, conosce Uh, raccontare queste, queste, queste dicendo, queste storie uh, da parte dei, di, di, questi, di questi soldati, con i quali lui veterani, con cui lui uh, sente di condividere un, un motivo di fondo, cioè che la maggior parte di loro hanno deciso di andare in guerra, di, di, di scegliere la vita militare, convinti di fare la cosa onorevole, di fare ciò che era giusto. Uh, però, dall'altro lato c'è l'altra faccia della medaglia che è che è la presenza dei civili, cioè lui spiega che è importante che i civili apprendano ad ascoltare, apprendano ad interessarsi delle storie di questi militari um, per, per capire cosa hanno vissuto e per acquisire almeno una parte dell'esperienza e della saggezza che il veterano uh, si è conquistato sul campo di battaglia. La ultima cosa è che è molto importante che veterans be able to tell their story um to an audience that wants to hear their story and uh what you're doing um in promoting this these, this book um i think goes a long way into doing that um and i plead with the veterans that are out there don't remain silent um come out and and tell your story it's very very important for everybody Yeah. Again, thank you so much, guys, for doing what you're doing. Thank you, Dr. Tick. Thank you. Thank you. So conclude che quindi è molto per I conclude by saying that it is very important for the veterans to talk. And so, I invite all veterans, not to talk about it, but to talk about the experiences for all those who want to listen e mi ha detto che però il pubblico deve, deve imparare a, ad ascoltare deve voler ascoltare deve voler e deve imparare ad ascoltare le storie dei, dei veterani Thank Thank would like end, yeah. i would like to end with one thing and that is to tell you the extent of my italian is cannoli and mozzarella and that's it <laughs> <laughs> my parents My parents, I'm second-generation Italian. Um, my dad was in World War II, and, um, uh, but they'd never, taught me, they'd never taught me any Italian. So I am very disappointed in that. You have time to learn. Time to learn, that's right. Thank you again. Thank you. Allora, noi ringraziamo il pubblico, tutti quanti, tutti coloro che hanno partecipato a questa presentazione. Ringraziamo domanda. veramente sì. di, di cuore Edward, eh, Sambi, Pat e qualche domanda da qualcuno che sì, connesso remotamente. Se o... c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare, possiamo. Um, Leggerla da remoto sì. e farla. C'è Simona. Ciao Simona. Ciao, Bye, Simona. Ciao, um, chiudo la porta un secondo, scusate, sono che poteva um, fare rumore la mia bimba di là. Um, lo devo fare in inglese o in italiano? Come vuoi, se lo fai in italiano poi traduciamo in inglese o viceversa. Vabbè, dai, allora lo in, italiano in, vale, italiano. Vai in esatto. italiano. in italiano, ok. Allora, volevo ringraziare tantissimo eh, tutti voi mh, per mh, questa cosa che avete fatto succedere, eh, soprattutto grazie a Gianluca perché penso che sia stato tu il primo ad entrare in contatto con Edward Tick, quindi sì. eh, mh, se non avessi saputo captare l'importanza di questo lavoro probabilmente oggi non saremmo non saremmo qua è stato interessantissimo sono veramente elated inspired <ride> da questa serata dal, dal lavoro che, che avete fatto non posso mm, um, usare la prima persona plurale perché in realtà l'avete fatto veramente voi e più che una domanda io avrei avrei un commento eh, però mi piacerebbe sapere che cosa pensano tutti loro su su questo Allora allora direi fallo in inglese fallo in italiano fanno in inglese Eh fallo in e due in italiano e in inglese vai Ok I'm so, so far I just thanked Gianluca for um you know including Edward Tick and um and everybody else in this project in the closing um, closing country war project because I think it was thanks to him primarily that this um, is happening. So uh, that's essentially what I said <laughs> up until now. Uh, I also said that I feel elated to be here listening to these stories, I feel inspired and I feel that this is uh, extremely important work. Uh, and i have a comment rather than a question but I would be interested in knowing what um, all of you uh think about this it's just basically I have been teaching a class on um the politics of american memory and of course this includes um this includes um the memory of war as well uh, you have to think that this is Uh, taught to a Europe European audience. And so it's very basic from uh, an American perspective probably. Mm -hmm. uh, but my students uh, were very interested in learning about the experiences, mm, not the experiences really, but the memories of the Second World War and the memories of the Vietnam War. Because we have more accounts of things uh of bad things, of bad behavior, of things gone wrong and of trauma uh about Vietnam than we do of uh the Second World War. And uh they were obviously particularly interested in working on the the the representations and the memories told through uh you know documentaries and interviews of the uh Milai massacre. <clears throat> I know that there were other instances of such um, experiences in Vietnam, but that's that's um, about the extent that I went to um, with uh, with my students. And uh, and so right now I was thinking, rather than using more traditional type of documents with these students to uh, address these issues. Uh, it's, it just strikes me how interesting it would be if they could access uh, some of these accounts, some of the personal accounts, which of course mm, I can uh, let them do through the, through the journal. Do um, you want me to, uh, to translate Gianluca? Um, so Spiegare che cosa sì. è, eh, no, semplicemente ho chiesto, eh, ho fatto un commento ehm, sul fatto che appunto mi sono trovata ad insegnare eh, un corso sulla memoria eh, negli Stati Uniti, e mh, quindi eh, anche la memoria di alcuni conflitti ne fa parte, tra cui la seconda guerra mondiale e la guerra del Vietnam. Per quanto riguarda la guerra del Vietnam, gli studenti sono stati particolarmente colpiti dall'esperienza di un evento che viene ricordato come il massacro di Milai, eh, che è un evento dove ehm, ehm, i soldati americani hanno, ehm, beh, si sono resi colpevoli di... Ehm, un, un evento come quello che raccontava il, la poesia nella prima, nella prima strofa, credo, eh, non so quale fosse eh, quello a cui la poesia eh, facesse riferimento, però mi sembra una cosa abbastanza simile. E quindi volevo chiedere, eh, volevo sapere che cosa loro pensano della possibilità di utilizzare Ehm, al posto di documenti più tradizionali come possono essere articoli o discorsi, documenti invece come eh, questi racconti di esperienze vissute in prima persona ma racconti fatti con ehm, proprio lo scopo di eh, guarire ehm, e di utilizzare appunto queste, questo tipo di fonti con degli studenti che sono dei ragazzi di vent'anni, essenzialmente. So, oh, to you. Who wants to start? Hey. Yes, th thank you, Gazzi, I can start. Uh, my first comment, uh, I will quote a Viet Cong veteran who said, uh, war makes everyone crazy and uh, i will also quote an american veteran who said uh we are not pathological war itself is pathological mm -hmm. so we are always talking about and studying the way human beings are uh civilization is taken apart inside us and we are reduced to the most primitive and bestial conditions that's always true uh in addition to that, you're studying the, the My Lai massacre and other atrocities, certainly those happened and My Lai was only the worst of many atrocities during the Vietnam War. But there are always atrocities in war, always. And I have worked with uh, World war II, American World War II veterans who could not admit the atrocities that they participated in because of the myth of the good war. You can only tell good war stories as if you were an honorable soldier. And then the atrocities tortured them for decades and decades and decades until they have the opportunity to confess them and atone. That being said, I believe that the more immoral and unjust a war appears to the soldiers fighting it, the more they are prone to atrocities. We see that happening in Ukraine. Uh, it happened in Vietnam when people, especially when people no longer believed in the war, became berserkers, lost their inner sense of honor and morality, and then were just in this primitive condition of kill or be killed. So there will always be atrocities. Uh, they will be worse to the degree that the war is judged as wrong, immoral, unjust. So, sorry I have to put this translation. Yeah, I, sorry, I forgot. <laughs> yeah. So, um okay, he said that uh, I would, No, uh, in oh, sorry. Cerco uh, <laughs> di essere sintetico. Ehm ha detto ha iniziato dicendo che in, i di patriani dicono che siamo noi parte e la guerra è per faccia. E sicuramente quello che è accaduto è stato uno dei più grandi massacri, ma in, um, in guerra ci sono tantissimi di questi avvenimenti ed è difficile per molti poter raccontare questi, di aver partecipato a dei massacri perché c'è questo mito di Anamudon, sì, del buon… Per i soldati della Seconda Guerra Mondiale, della Seconda guerra Mondiale sì, del buon... della... della guerra giusta. Della guerra giusta. Guerra giusta. Mm. Mm. Ok, e poi detto il problema è che diventa ancora peggio gestire e, e, e sopportare queste, queste atrocità quando il, il soldato si rende conto o, o matura una sua, un suo scetticismo nei confronti della guerra in cui è coinvolto perché la sua guida morale si smarrisce e quindi diventa più difficile... Uh, riuscire a, a sopportare e fare i conti con queste, con queste situazioni, e ha fatto l'esempio di ciò che accade appunto in Ucraina, dove per esempio la violenza attuale sui suicidivi e le distruzioni, uh, mettono sempre più in difficoltà nel cercare di spiegare perché si sta facendo tutto questo. Ok, è One more very brief comment uh, is that. We also need to tell the stories of moral courage in war, of doing the right things. I also have worked with many warriors who stopped atrocities, who did not kill, who helped uh, people on the other side defined as foes, and their stories are not told, and they are not honored, as if that were not being a good warrior, when in fact that is of being a warrior of utmost um, ethical, uh standards and honor. So warriors even feel ashamed of telling those stories because they don't fit the public narrative. We need to help our warriors confess their goodness, their compassion, their courage in not killing as well as the other. Yes, Pat, you're no, yes, um... just, just well, translation. Uh, yeah, translation. Just quickly. Yeah, let me translate and then you speak. Sorry. Dobbiamo anche eh, capire che ci sono dei, dei guerrieri, dei combattenti che invece in guerra non uccidono e fanno delle azioni onorevoli, buone e morali e anche di questo bisogna parlare. Spesso non se ne parla perché, perché questa storia non rientra in quel modello che invece è stato dato della, della, di quel tipo di guerra e di quel tipo di soldato quindi diciamo. E, e quindi sì, alcune volte arrivano persino ad avere vergogna di aver fatto la cosa giusta in guerra. Quindi essenzialmente possiamo dire che la cosa migliore è non applicare dei, dei modelli già precostituiti -pre alla comprensione, ma di capire l'evento in sé. So we, we, we just can say that the better thing to do is not to apply um uh, a pre-concept a pre model to understand what happened but to understand uh the thing in uh in itself what, what's uh, going on what is going on yeah. not just to take a model and say okay you have to enter in this model or ah. but it's been okay so um simone i i would i would like to um counter the what happened in my life with um, some of my own experiences. And as, um, as angry and as mad as it was uh, against the Vietnamese, the Viet Cong and the NBA, I nor my squad ever, ever did anything to hurt a civilian. And we would, do everything that we could to protect civilians and um i have a um story i was passing a an old dump outside of danang and there was a young girl there and she was trying to get food out of some cans that had been left there that there were rusted cans there was nothing in that, those damn cans and i stopped the truck i got out and went up to the girl and I, I gave her whatever food and whatever money I had and I try to, to this day, I regret that I couldn't figure out a way of putting her in my arms and taking her home with me. In this, Pat, Thanks Pat. queste cose che ha detto TIC sono vere e lui ha l'orgoglio di poter dire che la sua squadra, che lui ha fatto sempre in modo che la sua squadra non, eh, non facesse del male ai civili, ma anzi si è sempre prodigato perché i civili fossero protetti in, in, nel, nelle zone delle circostanze di guerra. E ricordo in particolare questa vicenda in cui in un villaggio incontrò una ragazzina, che stava cercando di raccogliere del, del, del cibo da un bidone arrugginito, dove sembrava che non ci fosse niente, e lui ha sentito il moto, di, la necessità di, di, di fare qualcosa per questa ragazzina, che ha dato il cibo che aveva, tutti i soldi che aveva, ma il vero, la vera cosa che ha, ha, ha continuato a, a procurargli dispiacere negli anni, è un rimorso, era l'impossibilità da parte sua di poterla prendere e portarsela a casa, di farla via di lì, portarla in un altro posto, che non fosse uh, questo questo luogo di guerra che thanks for it. Thank you. Ok, Charlie. Charlie, nice see Yeah, what I would like to add is that um, You know, the, the, the stories of atrocity that we, uh, that we are aware of, we need to study. We need to hear those stories. But like Pat was saying, we also need to hear the stories of courage and bravery and the people that, uh, because war brings out the best in us and the worst in us. And that's what is important as part of being in the warrior. Uh, to heal the warrior, you've got to know all the stories. The secret, by the, the stories we don't tell. Uh, is what poisons us it's the secrets that we keep that poison us and so i think it prevents us from being able to have a clear picture of how war impacts us and how it devastates but how it also in times of uh you know moments where you're seeing your you you're it brings out the your humanity in even the worst of situations and those stories need to be told as well thank you craig Um, si aggiunge alla a, a, a Charles, Charles. Scusa, sorry. Uh, Charles si aggiunge a Path e a Ed dicendo che è importantissimo condividere questa mm. storia di coraggio perché la guerra purtroppo tira fuori dalla stessa persona il peggio e il meglio che esiste in questa persona e come ha detto prima Patrizia eh, non, non c'è un modo per, non c'è una regola da applicare perché avvenga l'una o l'altra cosa. E quindi è fondamentale poter, uh, poter raccontare queste vicende perché la guarigione del, del combattente interiore dipende anche da questo, cioè dipende dall'accettazione di un'esperienza un che, che è complessiva. Quindi è, è fondamentale anche condividere queste cose al di là delle, delle attese. And I would like to add something about this, if I may. Um I, I suppose that um reconnecting to what Simona said, that it is perhaps uh it's more exciting uh in a in a very bad sense, in a very bad way. It's more exciting for the public, the broader public that doesn't know anything about war to dwell on the most shocking uh, and brutal elements and aspects of war. We can see it from cinema, we can see it from lots of uh, uh, movies or books or video games that uh, uh, seem to, to draw some, some sort of pleasure from gory scenes and uh, uh, utter cruelty. Um, as, as, as though it was uh, something Nice to, to, to sell and to tell, and it's very difficult to understand why this happened um, because it's very it, it to talk about the bravery and the acts of courage, uh, it just becomes something that is connected with the old fashioned and idea of the heroes. The heroes are good and young and smart, and all the others are just uh, yeah. uh, poor soldiers who are doomed to, to be. Uh, Shakeful and uh, perhaps for the rest of the life. Mm -hmm. uh, before you, you answer, I'm just translating very quickly, um, eh, purtroppo una, mi sembra che ci sia una, una tendenza a uh, soffermarsi molto sull'estetizzazione di ciò che è orribile in guerra, la violenza, la, la crudeltà gratuita, non si capisce bene perché, forse perché perché è una cosa che vende anche perché crea una divisione molto semplice buoni e cattivi forse perché risponde a questi meccanismi però eh, sembra quasi invece che parlare di ciò che è coraggioso e giusto sia subito immedesimato eh, con la vecchia idea dell'eroe gli eroi sono giovani, belli e bravi gli altri soldati sono semplicemente destinati a esperienze di anonimato di vergogna o forse ad essere condannati a vita ad essere danneggiati da questa, da questo, da questa esperienza che vivono. think about that? No, I think there's uh there's a lot of truth in what you say. Uh the fact that uh there is we tend to be drawn towards that uh, the sensationalism of the of the of the atrocities, of the horrors, the things that we can do, we have that attraction what that ends up doing is it paints the picture of a veteran or a warrior as something's wrong with him or her that they're a monster that they have this and so it keeps us distant from the vast majority of the veteran communities and the warriors around the world who are not that way who were forced into it who were good human beings who felt called to this to this, this path and who, who wanted to embody, who wanted to protect, who wanted to defend, who wanted to preserve liberties and, and to do those. That's where they went to it and they were faced with all of the horrors that war entails. And they were forced to make moral decisions in situations that most of us didn't have to make and what would we do in those situations what would we do in those things and so many of them made the right choice so many of them made the hard choice that they don't people don't know about but when you focus it as there's a problem that they've got some kind of pathology you do a major disservice to the entire veteran and warrior community around the world that are carrying these wounds and we can't help them because you think of you're, you're, you're focusing on the, the extreme and you're not embracing the totality of what the warrior experience is and who they started out with from the beginning. So in a certain way, in this way, you know, your knowledge, your mind is uh, direct to think in that way. So, uh, so, it is a sort of prejudice. So, you are a veteran. So, since in my mind I have that picture, you yes, should be like that. A very, it doesn't work. It doesn't help. It yeah, doesn't work. It doesn't Indeed. work. It's not, uh, we're not all that way. We're, most of us are not. And that's most of us are such good people. Charlie ha eh, detto sì, era, da Luca sì, effettivamente hai ragione, c'è questa tendenza di estetizzare, di mettere in rilievo gli aspetti più ehm, atroci della guerra, eccetera, ma nella realtà no, non è così, la gente, non c'è questa divisione tra eroi e soldati semplici, per cui soldati semplici. Sono sempre visti uh, come un cliché, possiamo dire, no? L'applicazione la, uh, la, di un cliché che compiono mostruosità sì, perché sono moralmente degradati, questo qui non è assolutamente vero. Molti di, di loro, molte delle persone che sono andate. hanno fatto la guerra hanno dovuto scegliere. E devono sempre scegliere in quel preciso istante cosa fare qual è la cosa giusta da fare e questo la gente comune che non va in guerra non lo sa e soprattutto avendo in mente questa divisione no, di eroi buoni e soldato comune moralmente degradato nel momento in cui eh, c'è questa necessità del veterano di parlare della sua esperienza di di aver la possibilità di poter curare questa ferita e inevitabilmente diviene legata negata perché si applica questo, questo cliché dato da questo dualismo. I completely agree, okay. thank you, thank you. Uh, thank you. This, this open a, a very long discussion uh, between language, uh, see the prejudice and the picture that we have in mind and ethics. We are working a lot on this on different levels also mm -hmm. yeah so i i hope really hope that we will see again in the future and we can also work share together more. share more in the future collaborate uh, because uh, yes it's not just important for the audience but it's important for us, for us really Uh, so listening to you is important for us to think about our My father also was a military man, so I admit I had a lot of prejudice about that. <laughs> But um yes, it is it is really important to really destroy the prejudice and to let the mind and the people uh to think uh, critically think and to open uh, to the other experience so that they also can improve and uh, as the Greeks say, notice their song. So knowing yourself. Uh, now you can play. Ah, <laughs> <Simona, congratulations. laughs> that was great. great, I think it's great. great, I love it. <laughs> <laughs> it was wonderful. <laughs> Già sei, sì, che vorremmo in futuro, sarebbe bellissimo poter continuare a collaborare con loro perché eh, abbiamo imparato tantissimo da loro e non è soltanto un fatto di, di venire a conoscenza di questi, di questi, eh, di questi fatti, ma questo scambio di informazioni serve anche a noi come individui per, per distruggere i nostri pregiudizi e per riuscire a veramente a comprendere anche noi stessi per noi e per la nostra, della nostra società. May I, may I speak a sec? Yes. I just wanted to say that um, I, as a Vietnam combat veteran, will gladly share my story, the good, the bad, and the ugly, with anyone that wants to hear it. That's great. And I will tell you from my heart without any, without any fabrication or bullshit. Uh, so I'm out there. Thank you, Pat. But I am convinced that I will be able to share the story with the best, the brutal, the horrendous, with the horrendous, the the the the e per raccontarle con il cuore per quello che sono state senza, come si dice senza affrontare <ride> non è ed è fondamentale questo per chi vuole ascoltare eh, questo, questo è il punto ascoltare è molto molto difficile è un'arte un che si acquisisce noi non siamo più molto esperti in quest'arte, quindi è fondamentale ed è alla base del metodo di, di, di, di, di TIC, di Edward, e alla, alla base del percorso che gli ospiti hanno fatto anche per presentazione insieme con noi. E non si vuol dire qualcosa ancora anche... No, ok. Ok, we think that uh, the time is uh, yeah, it's over. It's... Uh, Now you can go please. <laughs> <laughs> and uh <Grazie. laughs> with, with all of you um uh, sincerely and deeply it was very, very inspiring to have you to have all of you here with us tonight. I hope what that the public uh, here and uh from distance could enjoy uh, we try and complete uh uh the best of our abilities but the the meaning was there it comes and it comes out of your words of your expressions and uh it was very very inspiring we are very happy to uh, have translated this book siamo felicissimi di aver tradotto questo libro lo facciamo vedere adesso bene al pubblico questo è il libro per tutti quelli che non sono potuti venire qui stasera, il libro può essere acquistato online eh, direttamente dal sito dell'editore o su vari canali online IBS. di e-commerce, da IBS a, ad altri. Quindi questo è il volume Il ritorno del guerriero di Hedtik. Eh, grazie a tutti quanti, grazie ai nostri ospiti. Eh, grazie al Sergio di Senso. Io sono particolarmente felice di aver partecipato a questa diretta e credo che ci sia qualcosa che ha a che fare con la provincia di Cuneo, perché eh, non soltanto Nutore dottore Velli, ma fatemi citare anche eh, Anna Bravo e Anna Maria Bruzzone, eh, che hanno lavorato a lungo per esempio, su temi come questo. Eh, ringrazio tutti, thank you very much everybody. Eh, chiudiamo qui la diretta, grazie anche a chi è rimasto qui a questo momento a seguire questa diventa grazie grazie, thank grazie. You. Thank you very much. See you. ciao thank you a uh, tutti have a good day good night good night good you are yeah. <laughs> thank you, thank you.